Che botta. Ma. Ma dove mi trovo? Mi sembra tutto così grande. Ehi hey tu ciao. Salve. Ma dove ci troviamo? Siamo nel mondo dei Lego dove tutto è più grande. Guarda lì c'è Carlo. Ciao ciao ciao ciao ciao. Sono Carlo. Che paura. Adesso metto la faccia brutta. Bene allora ci vuole una bella foto. Ok. Fate cheese. Lo sappiamo non c'era bisogno che ce lo dicevi tu. Cheese. cheese.